Ciao amici amanti della piscina siamo qui oggi per presentarvi una nuova serie dal titolo lo sapevi che con dei consigli utili per la vostra piscina Come prevenire la formazione di ghiaccio sopra la copertura invernale? Per evitare l'accumulo di ghiaccio sopra la nostra copertura esistono dei prodotti dedicati. Uno di questi è l'AirTube, un salamotto gonfiabile disponibile in varie pezzature e lunghezze che viene gonfiato d'aria al diametro circa di un metro. Questo salamotto posizionato sotto la nostra copertura la renderà spiovente ed eviterà l'accumulo di acqua e quindi niente ghiaccio. E per zone più piccole vi sono anche a disposizione dei piccoli cuscini gonfiabili. Come prevenire la formazione di ghiaccio sulla superficie dell'acqua? Possiamo utilizzare i galleggianti antigelo. Sono dei galleggianti che dividono la nostra piscina come una linea antighiaccio collegati tra di loro da una corda e fanno in modo che con il loro piccolo movimento il ghiaccio non si formi. Come prevenire la formazione di ghiaccio negli skimmer? L'acqua che si fa larga o negli skimmer nel periodo invernale può essere dannosa e danneggiarli. Per evitare questo, un primo consiglio è sicuramente di abbassare il livello dell'acqua sotto il livello degli skimmer. Una soluzione alternativa sono i gizmo, un tappo che praticamente viene inserito nello skimmer per evitare che l'acqua entri nelle tubazioni. In questo modo non vi sarà la formazione di ghiaccio e gli nostri skimmer sono salvi. Il nostro primo video della rubrica è terminato, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di lasciarci dei like se vi è piaciuto e soprattutto dei commenti sulle vostre impressioni su questa nuova rubrica. Buon relax a tutti da BS Village Piscine.